Amo, amo, amo tantissimo Wengo. Ciao a tutti, io sono Penelope, sono un'esperta di Wengo. Eh, sono un'esoterica e faccio la cartomante da tantissimi anni. E, il mio primo mazzo di carte è stato un mazzo di Sibille, ma adesso leggo tantissimi oracoli. E, sono un'esoterica perché mi occupo anche di studio dell'esoterismo e in particolare della magia afro-brasiliana e non solo della magia, proprio è un culto per me, è una religione e quindi sono una religiosa afro-brasiliana. Eh, mi occupo di tutto il corpus esoterico della macumba, ovvero della magia e della religione Umbanda e Kimbanda. Eh, svolgo i miei servizi per Wengo e io amo tantissimo. Per loro faccio la cartomante e mi occupo anche di love coaching, quindi Um, il love coaching è, diciamo, un po' uh, una serie di consigli utili a mettere in atto delle migliori relazioni sentimentali. Um, questo è il mio lavoro. Scrivo libri anche, eh, ho scritto un oracolo divinatorio, un oracolo sticomantico eh, che si intitola La mia collezione d'uomini. Eh, è un titolo molto provocatorio, <ride> però eh, è sostanzialmente un oracolo composto di poesie eh, i cui versi servono a predire il futuro. <ride> Amo tantissimo molti mazzi di tarocchi, eh, le sibille eh, sono anche delle carte, eh, sono le carte con cui ho iniziato a lavorare però eh, comunque non rispondono adeguatamente a tanti tipi di domande, soprattutto le domande più, più filosofiche e le domande più complesse. Quindi uso i tarocchi dei Visconti, e sono dei tarocchi antichissimi, i più antichi di cui abbiamo testimonianza in Italia. E ho iniziato con i marsigliesi, però eh, i tarocchi dei Visconti adesso sono il mio mazzo preferito. Uso anche i tarocchi dei Mitelli, uso la sfera di cristallo perché sono una cristallumante anche e leggo tantissimi tipi di, di oracoli. Uh, le mie specialità sono, sono diverse, uh, sono anche appunto proprio la lettura dei fondi del caffè, la tassiomanzia, uh, la sfera di cristallo, però uh, di questa è difficile fare dei consulti di persona perché uh, sono molto lunghi e richiedono tanta meditazione, uh, quindi spesso uh, diciamo l'interazione tra consultante e e cristallomante è un po' difficile quindi da, da realizzare questo tipo di consulto eh, altre specialità mh, guardate leggo eh, i tarocchi del mantegna i tarocchi eh, bolognesi eh, i tarocchi degli spilli eh, tantissimi altri tipi è una bella domanda ragazze eh, io eh, come ho scoperto? In realtà la mia vita è costellata, è stata costellata di avvenimenti paranormali e, eh, i più, diciamo, da, da bambina, da quando avevo 4 anni eh, hanno iniziato a verificarsi dei, dei fenomeni particolari. Uh, il primo è stato uh, sentire una risata di uno spirito con il, il sentire, proprio con, con le orecchie a quattro anni, uh, però l'origine di tutti questi doni in realtà risale all'incontro con un alieno. Uh, quando avevo cinque anni ho incontrato questo, questo essere uh, che io definisco così e um, ne parlo anche in un'altra in un intervista in televisione che, che andrà in onda. E, um, Praticamente eh, quando avevo 5 anni eh, mia nonna mi lasciò a dormire in soffitta e quando praticamente eh, io mi sono addormentata eh, è penetrato dalla finestra eh, questo spirito che era sostanzialmente una luce blu che si è depositata in un angolo della stanza e la mia visione l'ha classificato come un essere eh, alieno però eh, chiaramente le categorie del cervello possono essere eh, cioè e, e può essere che semplicemente io l'abbia visto e identificato così, ma comunque eh, a me questo è sembrato vedendolo, eh, questo alieno si è avvicinato a me e mi ha collegato un tubo al, dalla sua bocca al mio ombelico e c'è stato uno scambio di fluidi con questo essere soprannaturale e da lì praticamente eh, io ho avuto diciamo, delle, delle brutte sensazioni in quel momento perché mi è sembrato di, di morire. Mi sono staccata questo, questo tubo e, e niente. Quindi la mattina, quando la, la mia nonna, perché vive, ero in Germania, è venuta a prendermi, io eh, ero tutta sporca di sangue. Ero tutta sporca di sangue, eh, però avevo delle macchie azzurre. Di, che non, erano, non sembravano sangue, erano blu e viola e rosse, ma erano tutte eh, a, a macchie, tutti dei qua. Mia nonna mi ha spogliato immediatamente pensando che, fossi, che stessi male e, e quando mi hanno spogliato non avevo neanche un graffio. E, quando praticamente si è consultata con il mio nonno, mi ha, mi ha chiesto appunto, eh, ha chiesto a mio nonno che cosa facciamo, la portiamo in ospedale? E mio nonno aveva molta paura che pensassero eh, all'ospedale che, che mi avessero fatto qualcosa altri e che quindi si aprissero delle indagini pazzesche. Io ho raccontato la verità, cioè che ho incontrato questo alieno da cui si originano questi doni, però eh, diciamo nessuno mi ha creduto e adesso vi sfido a credermi. <ride> Comunque poi eh, al di là di tutto io voglio fare una precisazione molto importante i doni eh, sono importanti, però tutti noi abbiamo una sensibilità e la possibilità di sviluppare la nostra sensibilità e la nostra sensibilità e magari c'è qualcuno che ne ha di più, qualcuno ne ha un po' meno, però serve anche tanto studio. Lo studio in ogni disciplina eh, è importantissimo e io non sono nata Cartomante. Io ho anche fatto tantissimi studi per poter Esercitare questo lavoro nel meglio delle mie possibilità perché nessun cartomante pretende di dire la verità, ma noi cerchiamo di essere sinceri e di usare la nostra professionalità, e Wengo merita tutto questo. Questo, questo dono e queste capacità, è un po' come il lavoro del dottore, tutti ti cercano per, per sapere che se tu puoi fare qualcosa per loro, se li puoi aiutare in qualche modo e se puoi appunto attraverso i tuoi doni cercare comunque di aiutare, quindi fondamentalmente il mio lavoro è aiutare anche nella vita, è una cosa che mi piace fare, nessuno mi dà un premio se aiuto qualcuno, neanche il karma, però comunque va bene lo stesso perché mi piace. Quindi la mia vita quotidiana è pienissima sempre di, di, tanti, di tanti amici, di tante persone che mi circondano e che mi chiedono aiuto e questo mi fa sentire davvero, davvero bene. Aneddoti con clienti. Allora... Io, eh, diciamo, questo risale a quando avevo i, i capelli blu e lavoravo per Wengo. Allora c'è stata questa cliente, eh, questa, questa romina, perché io comunque abbraccio molto anche tutte le dinamiche sessuali eh, e mi piace aiutare le, le mie clienti anche che possono avere problemi da quel punto di vista. Un giorno una cliente mi dice, ma Penelope, ma senti, io ti devo fare una domanda, ma com'è che io ho provato di tutto con mio marito, ma non si alza? E io ho detto, vabbè, e, uh, come posso aiutarti Romina? Uh, Romina è un nome di fantasia e... Um, io, insomma, mi sono subito premurata, però effettivamente mi scappava un po' da ridere, devo dire, e mi sono detta, guarda, ma Romina, hai provato ad indagare le cause psicologiche o quelle fisiologiche, almeno per esclusione, per cercare di, di capire come aiutarti, perché qui su Engo non possiamo fare consulti sulla salute, quindi se fossero fisiologiche io posso darti comunque delle indicazioni, comunque sono stata, ho lavorato in erboristeria, posso aiutarti eh, consigliandoti degli integratori alimentari, e, e mi sono detta, cavolo, vieni a chiedere a me come far avere un'erezione a, a suo marito e, e che cosa posso fare a distanza, non la potevo neanche aiutare.